a me non mi interessa che una serie di cose che ne devono curare più allora, pure. qual è il mio E eh, no no, sì, sull'amianto com'è messo qui? hanno sì, sì, fatto delle rilevazioni? mi sì, sì, sì. sì. sì, sì, sull'amianto è stata è fatta una rilevazione sì, sull'amianto è finita sì, qui non c'è? Cioè, Perché, allora, qui, no, ma qui hanno fatto la campionatura o no? La campionatura, a quanto è stato detto, è stata fatta su tutti gli edifici scolastici Quindi Questa no? abbiamo la scelta. La campionatura simpia. della, della Miata, ah, mia, mia, gli edifici scolastici. Quindi questo compreso? Medico, no, tutti, tutti, tutti, tutti oh, gli edifici di Milano. Anche questo? Quindi su questo è stato fatto. Sì, ma devo capire, palestra. E qui non sappiamo quale la situazione veramente, noi ci spendiamo all'anno